questo nuovo video, oggi nuovo video for Trial Wall vi farò vedere tantissime cose che mi sono arrivate e che ho acquistato uh, ho fatto un video fare il Trial Wall uh, qualche, qualche mese fa e oggi ho deciso di rifarlo in collaborazione con Virginia del canale Virginia Montemagica, Approfitto appunto a registrare il video gemello no, qui, in più io vi lascio il link a sto canale, il video giù in nell'info box e magari qui ne riscrivete da qualche parte in modo che potete andare uh, al suo canale, perché è veramente bellissimo e fa in musica di 100.000 volte meglio di me io non mi perdo in chiacchiere per non fare venire questo video eccessivamente lungo vi lascio tutti i link di Virginia giù nell'info box per visitare le sue pagine social Instagram eccetera eccetera e eh, appunto noi, noi ci vediamo alla fine di questo video, ciao ragazzi allora la prima cosa che mi è arrivata è il feature kit di Natural Mojo che è un'azienda che eh, produce step food che sono eh, praticamente queste polveri che servono a dimagrire e alcune servono anche per la pelle per i capelli, eh, questo in particolare serve per la perdita di peso, ovviamente non è miracoloso quindi bisogna eh, appunto eh, alternando a una buona alimentazione al, ad attività fisica, ma comunque contiene ingredienti eh, buonissimi come cocco, verde, melograno, papaya, eh, psilo e cacao, che sono tutti nutrienti che messi insieme possono appunto eh, facilitare eh, il processo di, di perdita di peso. Eh, inoltre allora, loro no, almoce mi ha dato un po' di sconto per voi che potete utilizzare sul sito w e uh, appunto il codice mister pasquale 15 al momento dell'inserimento del di questo codice potete usufruire di un codice di sconto su tutti i prodotti Natural Mojo quindi non solo sul chocolate ma anche su come ad esempio il Fit Vanilla eccetera in più ora yeah. vi lascio sullo schermo tutte le foto che mi avete mandato con i nostri prodotti Natural Mojo perché alcuni di voi hanno acquistato uh, su questo sito e mi hanno scritto che si sono trovati qui poi passando all'abbigliamento uh, mi è arrivato questo cappello verde da Zaful che uh, non sarebbe così ma ovviamente bisogna applicarlo Uh, è fatto veramente bene per essere un cappello che viene visto come Zaful, però il prezzo non è mh, di Zaful perché appunto è un prezzo abbastanza caro. Per questi siti uh, costava 22 dollari: però è fatto veramente bene. di lana, infatti si sente, uh, e per questo non potete assolutamente lavare per lavatici perché uh, non lo ritrovereste più. Poi, sempre Zaful mi ha inviato questo qui che è un foulard blu grigio rosso veramente veramente bello, comodo, anche questo aveva un prezzo abbastanza, abbastanza alto per trattarsi di zaful, perché appunto zaful per chi non lo savi se è conosciuto per, per, il per i suoi prodotti low cost ma praticamente questo è solo prodotti high cost tra virgolette di Zafl uno, uno tra questi è appunto questa bellissima, ehm, non so come chiamarla, Foulard comunque eh, sì, un Foulard fatto veramente veramente bene con la bandiera d'inghilterra la cosa più bella di questo fulano ovviamente non ve lo spiego perché avete visto che già la luce si è alterata poi per interrompere un po' vi faccio vedere una cosa che ho comprato io che è questa maglia qui questa questo maglione della virgolette di la flore che ho pagato uh, 70 euro vi dico i prezzi perché, ovviamente di questi vi dico approssimativi perché non posso sapere il prezzo appunto di anni, ogni singolo prodotto per questo appunto quello che ho comprato che ancora è il targhettino uh, ve lo dico perché il prezzo è certo. Uh, sempre da full ho ricevuto uh, questa qui che è una coperta di pile, che uh, dove è, me l'hanno spacciato per un fulare, però era una coperta di pile. E uh, stessa cosa per Shin è fatta tutta colorata con, con il pile, è veramente morbida, però ovviamente enorme praticamente è 2 metri per 2 metri, quindi potete immaginare che potrebbe essere una coperta per il letto, ovvero ha tantissime funzioni per riscaldare eccetera cioè, eccetera ma la funzione effettiva non è. Fulano. Poi un'altra cosa che ho acquistato è questa qui, che è una felpa di Lara Floren. L'ho pagata 80 euro ed è veramente fatta bene. Ha fondo nero con tutti questi dettagli. Uh, grigi e bianco chiaro mi piace tantissimo questa maglia ovviamente voi vedete è tutto indossato perché non c'è un pollo però vi devo dire che la qualità dei prodotti tra fronte è veramente buona e per questo uh, hanno un prezzo tra virgolette più elevato però aspetto uh, paragonato comunque ad altri brand uh, e se questi qui sono i prodotti più tra virgolette lo costo perché lo costo non solo però comunque paragonati a altri colossi come lo so Michael Corso, Valentino comunque i prezzi sono abbastanza accessibili poi Romwe no, mi ha inviato uh, questa acquista copiata proprio all'Alias, cioè la fotocopia dell'Alias, che non mm. mi piace del tessuto perché è molto molto molto nippoloso ed è stasintetico. Cioè mi va perché la tagli la mia, ovviamente non vuoi a tagliere europee, okay, non sono di dirvelo, però come potete capire ovviamente è... E e il tessuto è super super sintetico non so se si vede ma praticamente cattura polvere capelli il tutto sembra quei um, que roll che uh, per togliere i peli degli animali data, dai vestiti per questo veramente strabocciato non, non mi piace per nulla poi sempre le po mi ha inviato questa qui che uh, è una felpa sempre della mia ragione l'ho presa perché no è a tagli europee e uh, è blu chiara e bianco mi piace tantissimo questo appostamento di colori perciò ho deciso di prendere questa maglia il tessuto è migliore rispetto a quella che mi avevano inviato prima ovvero questa qui sinistuta è veramente fatta bene si può tranquillamente lavare in lavatrice non esplode o cose del genere e eh, sono rimasto mm, ni però proprio questa volta non mi sono piaciuti tantissimi prodotti che mi ha inviato la colpa è stata anche mia perché ovviamente devo lo sapeva che non era tanto buona ma il prezzo di questa luce mi sembrava tipo 5-6 dollari quindi mmm può aspettare più di tanto però comunque la maglia è fatta veramente bene il prezzo mi sembra era di 24 dollari ora praticamente che state vedendo questo video incomincerà il periodo del Black Friday quindi praticamente vedete tutto sco super scontato sul Roma praticamente vi regaleranno la una da roba e eh, però comunque mh, il prezzo non era abbastanza elevato più, cambio ho ricevuto questo cappellino da semi interesse questo scritto idiota over l'adolescenza è fatto veramente bene mi piace tantissimo questo prodotto, l'ho utilizzato e stato utilizzato, non mi si è rotto, così del genere nonostante costasse tipo 2 dollari e devo dire che è super super super super approvato mi è piaciuto veramente molto e devo dire che vi consiglio di acquistarlo ovviamente ho pagato di nuovo la dogana di 40 euro però ovviamente a me l'hanno rimborsata qualsiasi cosa varia ve lo spettite in tipo un mese così la dogana ovviamente non l'avrete però sì, ho dovuto pagare la dogana di nuovo poi sempre per semi 3 mi ha inviato questa bellissima maglia è fatta veramente bene è grigio chiaro uh, blu e uh, un grigio ancora più chiaro e questa fantasia tra virgolette geometrica fatta veramente bene l'ho indossata un paio di volte sul sito costava tipo 30 dollari ora ovviamente vi uh, dico 30 dollari andare sul sito costa 2 dollari perché uh, c'è il black friday in corso quindi troverete tutto tutto, tutto a apprezzo super sconto ragazzi questo video è finito vi mando un grande bacio vi ricordo di iscrivervi al mio canale lasciare un po' di senzio se questo video vi è piaciuto perché nel periodo di Natale ci saranno tantissimi tantissimi tantissimi video eh, vlog, haul eccetera eccetera quindi per non perdere tutti i video eh, a tema Natalizio vi consiglio di iscrivervi al mio canale e ovviamente andare a vedere il canale di Virgina che ha fatto il video gemelo a questo quindi non perdetelo per nessuna ragione vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi